Ciao a tutti, oggi siamo sul grafico dell'American Express, come potete vedere, qui più precisamente siamo sul weekly, quindi società che opera nei servizi finanziari, tuttavia prima di andare a vedere bene il grafico, nonostante sia evidente comunque un trend long nel lungo periodo, e qui potete vedere la crisi che c'è stata a causa del covid e poi la ripresa, e adesso siamo ben oltre questi livelli, Comunque prima di procedere con tutta l'analisi andrei a vedere un attimo molto velocemente utili e ricavi, giusto a farci un'idea di quello che è il trend di questi valori e quello che mi è stato all'occhio è come 2017, 2018, 2019 abbiamo avuto un trend al rialzo dei ricavi con utili che sono tendenzialmente aumentati anche se nel 2019 sono stati leggermente più bassi rispetto al 2018 e poi, come ovvio che sia, un calo nel 2020 dovuto prevalentemente, come anche per molte altre aziende, alla situazione della pandemia. Quindi qui possiamo notare un calo sia dei ricavi sia degli utili. Quindi andrei a dare un occhio anche al trimestrale, giusto per vedere se l'azienda sia o meno in grado di generare dell'utile ogni trimestre. Ed effettivamente vediamo un trend a rialzo qui per quanto riguarda i ricavi, anche nei primi due trimestri del 2021. E vediamo anche comunque che l'azienda riesce a generare utili con costanza. Quindi questi secondo me nel complesso sono dati abbastanza positivi. Quindi adesso andiamo a vedere il grafico per farci un'idea più chiara della situazione. Qui ovviamente abbiamo il weekly e sul weekly ho fatto quindi un po' di ragionamenti. Tuttavia andrei un attimo a tracciare i livelli giusto da farvi capire meglio quello che voglio intendere. Quindi il primo livello che andrei a segnare è questo. Poi andrei a segnare quest'area qui. Ovviamente noi consideriamo le aree non il livello diciamo al pip, poi segniamo quest'area qui, ecco qui, e poi andare a segnare anche questa zona. Perfetto, quindi abbiamo tracciato i livelli vicini al prezzo, vediamo che in questo momento c'è un lieve ritracciamento. tuttavia quello che vorrei farvi vedere prima sono le estensioni e come si è mossa quindi la come si è il grafico a livello di volatilità, infatti se noi prendiamo questa candela qui settimanale, guardate cosa è successo, allora se prendiamo le estensioni e le facciamo partire su questa candela, qui, e allarghiamo un pochettino, ecco, guardate dove arriva il prezzo, arriva praticamente preciso in chiusura sul T7 e inizia a tornare giù e successivamente il ritracciamento si ferma proprio sul T5 e a questo punto ha riossigenato un, nuovo un pochettino, quindi vedete la cosa interessante, come. Qui ha fatto l'input, è salito, è salito, è salito, ovviamente con qualche piccolo ritracciamento e si è fermato a T7 per ritracciare poi sul T5. Quindi questa è la prima cosa che mi è saltata all'occhio e soprattutto un'altra cosa interessantissima, se ci fate caso, guardate le confluenze. Questo T7 corrisponde precisamente con il livello che abbiamo segnato prima e il T5 anche corrisponde precisamente con questo livello che abbiamo segnato. Quindi vedete le confluenze e la volatilità come, come è stata precisa, cioè questo secondo me è molto interessante. Tra l'altro se invece guardiamo tutto lo swing precedente, quindi lo swing da cui è partito questo movimento, quindi da qui a qui, è arrivato al T5, se ci fate caso. Vedete? È partito ed è arrivato preciso a toccare il T5 per tornare qui giù. Molto interessante questa dinamica che poi torna al T2 per chiudere di nuovo questa settimana poi sopra al T3. E questa è un'altra cosa a mio avviso piuttosto interessante. Poi un'ultima cosa che ho notato, infine, è che se prendiamo tutto il movimento rialzista di quest'ultima leg, il ritracciamento è stato praticamente preciso sul 50% e ora ha chiuso sopra al 38,2%, perché ovviamente dobbiamo guardarlo in questo caso al contrario. Quindi, ritracciamento praticamente che tocca il 50%, che torna su e chiude sopra al 38.2, può essere quindi interessante come situazione, infatti è vero che potrebbe continuare questa dinamica short e non mi stupirei sinceramente se succedesse, perché può benissimo accadere, e può essere che torni comunque quindi per esempio al 61.8, che sarebbe in questo caso il 38.2, perché dobbiamo invertire diciamo. Però, cioè, è veramente interessante secondo me questa dinamica perché potrebbe effettivamente verificarsi qualcosa o qui da queste parti o magari qui a questo livello inferiore, però effettivamente vedendo il trend long, vedendo tutto il movimento che c'è stato, quindi il raggiungimento del T7 di quel trigger di weekly, più l'appoggiarsi sul T5, le confluenze, secondo me nel senso è possibile che nelle prossime settimane si verifichi qualcosa interessante su questo grafico adesso qui abbiamo appennina vi faccio vedere meglio quello che potrebbe a avviso succedere quindi potrebbe o verificarsi qualcosa su queste aree o su queste aree quindi quello che era il ritracciamento più intenso del 61,8, tuttavia per esempio una cosa che potrebbe verificarsi adesso è o che magari inizi già a risalire e poi potrebbe essere che ci dia magari un input da queste parti ovviamente vogliamo qualcosa di importante qualcosa in volatilità che ci dia chiara indicazione che il prezzo voglia risalire, oppure potrebbe anche succedere che anziché salire adesso qui, potrebbe benissimo accadere visto comunque questo movimento di, di breve e short, potrebbe continuare e magari andare anche qui sotto, poi magari ritornare su e fare qualcosa qui, oppure addirittura potrebbe anche essere che adesso qui continui questo movimento short momentaneo, cioè magari un po' così, fino ad arrivare da queste parti e poi fare qua qualcosa di interessante per esempio, quindi tornare su questi livelli. Quindi questi sono i tre scenari che a mio avviso potrebbero succedere e che giustificherebbero un log, ovvio che se dovesse arrivare volatilità a ribasso e tornare giù di qua eh, direttamente, ovvio che in quel caso aspetteremo di nuovo e vedremo poi l'evolversi della, della situazione, perché può capitare benissimo, anche già è successo un sacco di volte, Che. Effettivamente delle azioni magari crollano e quindi di conseguenza fallisce una certa view del mercato e dovremo aspettare quindi che si ricrei una nuova dinamica o una nuova comunque struttura che possa giustificare dell'operatività. Quindi, a mio avviso, sono molto interessanti le dinamiche di questo mercato, anche solo a livello didattico. Quindi, vedere come a livello di volatilità, da questo swing è partito è arrivato al 7, 3 sul D5, preciso, con le confluenze sui livelli che abbiamo segnato. Che. È ovviamente molto interessante. E ci dà una chiara indicazione della forza di quei livelli. Poi interessante il fatto che questo corrisponda, anche: cioè quindi confluenza di livello, confluenza di T7 del trigger weekly più confluenza T5 di questo swing settimanale, cioè secondo me è veramente molto interessante da osservare anche solo in ottica didattica, anche al di là del livello diciamo operativo, che comunque può essere interessante nel caso si verificassero le situazioni che vi ho appena mostrato. Quindi adesso direi di andare a vedere molto velocemente i dati fondamentali per capire un po' qual è la situazione, quindi mi salta subito all'occhio ovviamente il price earning con un valore di 19 che non è così male in realtà, perché per esempio Visa ha 44 se non mi sbaglio, adesso lo andiamo a vedere giusto per sicurezza, ma solo abbastanza sicuro che sia 44 il prezzo dell'indivisa. eccolo qua quasi 45 attualmente quindi vedete come comunque American Express è più bassa, quindi interessante questa cosa poi abbiamo una capitalizzazione di 130 miliardi, abbiamo utili ricavi che abbiamo già visti prima per capire meglio l'andamento del, del titolo in lungo periodo Andiamo in statistica a vedere i dati che ci interessano di più, che sono ovviamente il margine di profitto 18,42%, è un buon margine di profitto, perché come sapete se avete visto il video che abbiamo realizzato sulle 4 cose più una da guardare in un titolo prima di investire, il margine di profitto è proprio una di queste cose, quindi fondamentale, perché ci dà indicazione di quanto del fatturato l'azienda riesca a convertire poi effettivamente in utile, questa è una buona percentuale, poi abbiamo un ROI del 30% che è un ROI molto buono. Con un ROA del 3,74% che mi fa riflettere sui debiti, quindi quando vedo un ROA così basso rispetto al ROA potrebbe saltarmi all'occhio l'idea di osservare meglio i debiti e infatti in questo caso specifico, anche se di solito seleziono sempre aziende che abbiano debiti più bassi tendenzialmente dei ricavi, qui abbiamo una situazione leggermente diversa perché abbiamo debiti totali per 39 miliardi circa. E se torniamo indietro nel riepilogo e andiamo a vedere un attimo ricavi e utili, vedete come nel 2020 i ricavi sono stati 31 miliardi quindi inferiori ai debiti però nel 2019 quindi prima della pandemia i ricavi sarebbero leggermente superiori ai debiti attuali quindi se consideriamo il 2019 anziché il 2020 può essere tollerabile l'indebitamento più alto rispetto al 2020 inoltre un'altra cosa che mi ha fatto dare un peso relativo ai debiti in questo caso è che se torniamo in statistiche e andiamo a vedere la liquidità totale abbiamo 29,11 miliardi quindi comunque i ricavi del 2019 sono leggermente superiori ai debiti totali, quindi senza distinguere tra passività a breve termine e passività a lungo termine. Ovviamente bisogna considerare che nell'indebitamento bisognerebbe poi osservare con più esattezza quali di questi debiti sono a breve termine, quali sono a lungo termine e vedere le scadenze e ovviamente le entrate, nel senso che comunque con una liquidità totale di 29,11 miliardi una gran parte dei debiti totali già è coperta di fatto e in realtà anche i ricavi del 2019 sono sufficienti in un certo senso. Quindi comunque l'indebitamento con un'analisi un diciamo preliminare non sembra destare preoccupazione. Poi l'ultimo dato che vorrei guardare è il payout ratio come sempre, dato fondamentale anche questo, molto interessante per capire anche come l'azienda poi utilizza gli utili e utili che come vi ho spiegato prima vediamo tramite il margine profitto. Quindi più treccio 20% degli utili viene redistribuito agli investitori, quindi investitori che si vedono tornare qualcosa dell'utile più eventuale capital gain se l'azienda cresce nel tempo, cosa che può benissimo succedere perché le dinamiche sono secondo me abbastanza chiare in questo caso e potrebbero effettivamente verificarsi per le situazioni che vi ho appena spiegato, a meno che ovviamente poi non arrivi volatilità a ribasso, sia un crollo si su tutte queste aree allora lì poi bisognerà ritornare a rianalizzare la situazione più avanti per capire meglio poi la struttura e quello che si potrebbe impostare quindi con questo è tutto io vi ringrazio per aver visto questo video vi invito a iscrivervi al canale lasciare un like se il video vi è piaciuto e se vi va vi consiglio anche di dare un occhio al mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di management di marketing di business e dello sviluppo dei business e vi consiglio anche di seguirci su tutti gli altri canali social quindi su Instagram su Telegram quindi il canale Telegram su LinkedIn e su Facebook io in ogni caso vi ringrazio nuovamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa analisi e se secondo voi ho tralasciato qualcosa che sarebbe stato meglio considerare, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!